Il 7 e 18 giugno ritorna Ogliara Infiore, l'infiorata che è tra le più grandi d'Italia, non a caso aderisce all'associazione nazionale che riunisce le grandi infiorate. Sì, eh, Ogliare in Fiore è sicuramente una manifestazione straordinaria da questo punto di vista, soprattutto per il nostro territorio, perché eh, riesce attraverso la bellezza dei colori e dei profumi dei fiori, che sono un segno del eh, creato e del creatore, un, un segno rivelativo anche del creatore, a fare, eh, come dire, eh, a rendere la solennità del Corpus Domini ancora più eh, gioiosa e ancora più solenne. Eh, infatti, eh, i, Tutte le rappresentazioni eh, fatte e realizzate attraverso, artisticamente attraverso i fiori servono null'altro che a rendere un omaggio grande a colui che questi fiori li ha creati, e, diventando così queste rappresentazioni artistiche un tappeto sul quale eh, Gesù Eucaristia può passare durante la eh, processione del Corpus Domenico. Parla di un tappeto di oltre 60.000 fiori, qualche anticipazione sulle figurazioni? Bene, ogni anno eh, Oliara in fiore ha una tematica particolare, quest'anno è stata scelta la tematica dei simboli eucaristici, quindi tutte le rappresentazioni che saranno fatte sono quelle che nel corso dei secoli sono apparsi alla tradizione e alla devozione della, della, della gente i simboli eucaristici più espressivi, quindi si, parte, si passa diciamo così, dal pellicano che è, il simbolo, è che la rappresentazione principale che è il simbolo di quell'uccello che eh, dà la propria vita ai suoi piccoli beccandosi il petto e dando il proprio sangue così come Cristo ha fatto sulla croce e quindi tutti questi simboli, così come eh, l'agnello pasquale così come tanti altri simboli, sono tutti segno dell'eucaristia e rendono omaggio e significato dell'eucaristia Certo, allora l'infiorata è primegiosa, abbiamo rappresentato, quindi rappresenteremo eh, domenica prossima dei tappeti ispirati appunto ai simboli eucaristici eh, con la rappresentazione dei vari simboli eh, inerenti appunto al corpus domini ma anche tradizione e musica, avremo con noi varie bande, vari eh, gruppi appunto musicali anche provenienti da fuori regione perché eh, il nostro obiettivo appunto è quello di accanto quindi alla tradizione religiosa ehm, laico appunto tra laico e, ehm, e sao quindi, musica, anche percorsi enogastronomici e, eh, e musicali. Siamo stati la settimana scorsa a Gaiano nell'ambito di una manifestazione artistica, lo scorso mese siamo stati a Palinuro insieme ad altre, altre infiorate. Noi siamo membri dell'Associazione Nazionale Infioritalia, Italia, insieme a infiorate ecco, anche più grandi di noi, quali Noto, Genzano. E eh, stiamo anche crescendo, ci stiamo anche fermando dal punto di vista del wedding, dei matrimoni. E quindi, è una realtà in fieri che sta crescendo e che ha tanta voglia di fare.